che um, le emozioni sono tutte diverse e eh, alcune emozioni eh, ti fanno star male e eh, alcune eh, ti fanno stare felice. Oh, ho imparato che tutte le emozioni sono importanti e eh, anche se ci sono volte pens che pensi Pensiamo che una è meno importante o abbiamo, uh, uh, abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, forse uh, è una cosa normale, e, cioè, è tutto normale. Ho imparato che le emozioni sono diverse e um, hanno tutte delle caratteristiche diverse. C'è la tristezza che all'inizio non è una, non è tanto, cioè è triste e non è tanto buona quell'emozione. Però in alcune scene del film um, è, è diventata una un'emozione un po' più bella. Poi c'è la, fe la felicità che è un'emozione bella. Poi c'è la rabbia che anche quella è, è meno bella e, um, uh, e poi c'è um, il disgusto che um, è un po' schizzinoso. Um, prima di tutto era la quinta volta che guardavo questo film e do mh, dopo la spiegazione di Adriano sono riuscita davvero a vederlo in un modo diverso, in un modo in cui non l'avevo mai visto e sono riuscita a capire che appunto non ci sono um, emozioni utili, cioè eh, positive o negative ma possono essere utili o, o inutili a seconda della, della situazione bisogna riuscire a controllarle anche se è abbastanza difficile che le emozioni sono tutte diverse e non, e non esistono negative, né negative, né positive e che tutte le emozioni sono utili. Allora, oggi ho capito che... Allora, penso che quando la gente sa che un film è un film d'animazione abbia questo pregiudizio che sia un film per bambini. E invece, secondo me, in film come questo, in cui la cosa più importante è il messaggio, si rivolgono a un pubblico molto più ampio, cioè, secondo me, questo film è un film che va benissimo anche per adulti, perché alla fine le nostre emozioni noi anche da adulti non riusciamo ancora bene a gestirle, perché capita sempre che prendano il sopravvento e quindi non hai età, secondo me. Ho capito più a fondo l'empatia sicuramente e poi ho imparato a distinguere la vera definizione delle emozioni nel senso non ce n'è una positiva e negativa, sono utili. Questo film eh, parla di queste emozioni e eh, ognuno diciamo ha emozioni diverse dagli altri e alcune volte le emozioni ci fanno fare delle cose che a volte non vogliamo fare, come ad esempio la rabbia, noi a volte non, non ci vogliamo arrabbiare, ma... Abbiamo più o meno questi sinto. Eh, certo, ma non era la prima volta che analizzavo questo film. L'avevo già visto in Quinta Elementare e l'avevo analizzato con i miei compagni e con l'aiuto della mia professore e della mia maestra. Ma eh, oggi l'ho visto in un modo diverso, non solo grazie alle parole di Adriano, ma, di Adriano, ma anche grazie alle opinioni dei miei compagni. Credo che molte volte riteniamo inutili oppure troppo utili per noi delle emozioni solo perché eh, prend eh, prendono il sopravvento altre che usiamo di più, per esempio gioia oppure anche tristezza. E diamo per scontate eh, emozioni che forse ci, aiute, eh, ci aiuterebbero eh, nei momenti di caos oppure di disordine. Che le emozioni sono molto, importanti, sono molto importanti ed è anche molto importante capire le emozioni degli altri e ognuno ha delle diverse emozioni e le manifesta in diversi modi. Le emozioni possono delle volte essere più utili oppure delle volte essere meno utili. Dato che le emozioni possono essere utili o inutili in base alla situazione e anche se unite possono fare del bene se si pensa che... Possono essere cattivi. Oggi ho imparato che tutti abbiamo delle emozioni e che le emozioni molte volte ci aiutano a costruire il nostro carattere e così almeno tutti abbiamo una, una, abbiamo una personalità diversa e che la costruiamo su queste emozioni. Oggi. Uh, ho imparato che uh, le emozioni non sono negative o positive e che comunque uh, sono utili oppure considerate meno inutili in base alla situazione in cui ti ritrovi e che comunque è molto importante valutare e considerare le emozioni degli altri e non sottovalutarle.